Cos'è sto coso? Bella Napoli! Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom! Già la prima cagata che abbiamo trovato proprio. Cazzo è una... Una sega! Brum -brum! Merda. Senti come sgasa. Perché okay, è un forno microonde. Sembra la PlayStation dei consolari. Che bello che non c'è bisogno di fermare mazz per una parte, eh. Chi si è di Scorpion? Io mi ricordo. Che ti maledico. Qualcuno sarà sicuramente andato qua. Merda, l'impulso Eccoli, eccoli, eccoli. Spara! Oddio! Ma che cazzo E Jones È Cristo di Dio Mrs. Jones Dov'è che andavi Mrs. Jones No le macchine Merda che ricordo lontano Merda Cazzato, Incazzato incazzato Così, buco tutto da via. Quanto è buco ruota? Figlia di puttana. Ehi, rampiscause. non lo prenderei, eh, se ce n'è uno. Fullo magari. Merda! Oddio, 30 gli zii, eh, cazzo, sì. Si va. C'è uno che cavalca il pony. Lo intercettiamo ora. Dove porco maiale è, sto stronzo? Sta caricando! È sopra, è sopra, è sopra! Eccolo! Suca! So che gran figlio di zoccola! Figlio di puttana, la mia macchina, bastardo figlio di troia Nooo, me l'avevo shottata Vedi, questa, questa è cosa è un proprio una cosa che non devo vedere, vedi? Prima ti, ti butto sotto il cane E poi, no, no Local, what the fuck? Aspetta, aspetta, aspetta, bro. bro dio cane Cioè, questi avranno una corona entrambi Pensa un po' Scemo più scemo, sembravano No, le spade, no Meno male Meno male che mi ero messo in alto rilievo Dio, le spade, siamo seri Oddio No, mi si è frizzato il gioco Boom. Cioè io faccio schifo Ma voi per Dio mi superate Vi giuro non so come facciate Cioè io veramente mi faccio schifo Ma voi è una roba assurda Si è spiaccicato al suolo Va, va vai a prendere il loot Raccoglitelo per bene Dio di quel dio Ho fame Basta stillarle Dove è il figlio di puttana? Che figlio di troia Ah si? Sì? Va vai Vediamo, vediamo ora Dove sei? Col cazzo al quadrato Ma almeno provaci a spararmi Non mi ha sparato Dio buono! E' andata. Godo! Ma chissà sto monaco dove cazzo è. Vado in 50! 50! Uh -huh. Questo è un po' delle rocce. Altro rilievo, altro rilievo. Ah, secondo me ci sta. Vi giuro la casano! Merda! Non ho mai. questa è la prima volta che ho giocato in vita mia le. Le zero build, ma la casano, porco dio! Soprattutto perché ci sono deficienti, però secondo me la casano.